amiche ed amici ieri se non mi sbaglio ho registrato un tutorial sulle sfere cinesi eh, conosciute anche come kung fu che o kung fu ciò ho passato il video di tre minuti e passa eh, nell'editore e si vede perché il. Eh, a differenza di un altro editore video che ho sceso gratuitamente da internet eh, questo si comporta in un modo diverso ho scelto un bitrate rate di 1200 kilobit per secondo e il video è uscito di bassissima qualità pessimo per cui vi rifaccio il video eh, perché ho pensato invece di cancellare quello che ho caricato eh, meglio farne eh, meglio farne un altro Così, tutto quello che eh, non ho detto nel video precedente lo ridico tanto avevo pensato di farne un altro di video quindi eh, bando alle ciance che poi non so che cosa sono vi faccio vedere che le sfere cinesi del kung fu Kyo sono di solito vengono in astucci come questi questi sono formato extra large sfere cinesi e questo è un altro formato sempre grande ma molto meno grande hanno un suono molto argentino uno un suono tuso e uno un suono acuto il suono è Non so come sia fatta la campana, ma Eminguai direbbe perché suona la campana per armonizzare la tua mente. Questo è il, il suono acuto. le sfere che vi ho fatto vedere ieri sono queste che sono più carine hanno ah il ying yang ossia il pa Qua, che molti confondono con il tao ma tao è il principio che si manifesta nella dualità Ecco, cerco di filmarmi da vicino perché nell'altro filmato mi filmavo da lontano e si vedeva ben poco si può anche fare con tre sfere è un po' più difficile dicono che anche i colori sono energizzanti in ogni caso sono piacevoli a vedersi e quindi se sono piacevoli forse danno in questo energia psichica perché da diletto guardare questi colori sgargianti eh, rallegrano se quello dare energia alla mente danno energia questo è considerato una disciplina perché in questo modo tonifichi tonifichi i muscoli delle braccia i tendini e tutto il resto io a volte faccio questo esercizio con le braccia stirate e alzate in modo che eh, ci sia anche si può fare degli esercizi calistenici in modo che eh, il movimento dinamico è più accentuato. Infatti ci sono persone che fanno Tai Chi chuan con le sfere muovendosi eh, adattando il Tai Chi chuan che è uno yoga dinamico a alle sfere con i gesti delle mani. Veramente è molto bello, guardando la tele ti tonifichi le braccia e senti che lavori molto. Anche se le, queste sfere sono eh, piccoline e leggere, ce ne sono di tutti i materiali, di tutte le grandezze. Però a lungo andare non serve fare con molta forza, con molta eh, aggressività. Puoi fare molto lento, per esempio se guardi un film largo e non vuoi che il rumore ti fastidi oppure molto veloce secondo anche gli obiettivi di allenamento che hai l'agilità contro invece la resistenza e quindi ecco questo è il mio tutorial sulle sfere cinesi che l'altra volta non vi ho fatto vedere da vicino Più sono grandi e più si sforza la mano nella loro pressione anche fanno una ginnastica nella mano ci possiamo mettere una terza Notate la differenza di dimensioni. Ce ne sono anche piccoline che può prendere nella mano un bambino di 5 anni, ma servono anche a un adulto. Io adesso curerò che questo video sia fatto in massima risoluzione, perché altrimenti viene cattivo, eh, non si vede bene. Beh, questo è il mio secondo tutorial di Kung Fu Kio. Ho il mio primo tutorial. In versione corretta dove lo amplio, ecco tutto questo. Già io sento, soprattutto nel braccio sinistro di cui eh, faccio poco uso di solito perché sono destro. Già lo sforzo di tenere alzate le sfere girandole in senso orario, e anche orario, con due o più palle non importa. Se tutte di uguale formato. E questo lo fa molto bene, è anche considerato una cura riabilitativa di problemi articolari, però per questo dovreste consultare il vostro medico curante se avete dei problemi articolari. Bene, vi lascio, a presto ciao, il vostro sentenza E buon Kung Fu Kiyo a tutti con le sfere cinesi. Chao,